Life, Life. social! -so. So -so. Bentornati amici di Live Social, la luce rimane sempre accesa nel nostro salotto radiofonico e noi per tenervi compagnia vi proponiamo interviste sempre nuove ma sempre insieme a degli ospiti d'eccellenza e questa sera abbiamo una, un personaggio molto particolare, lei si occupa di olismo e ha creato dei programmi molto molto affascinanti quindi io sono molto contenta di ospitarla qua a Live Social, do il benvenuto a Patrizia Sette Ducati. buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Allora, intanto Patrizia anche una fantastica voce radiofonica, quindi io ne approfitto per iniziare subito l'intervista. Ma ehm, questa sera parleremo eh, del progetto che tu hai creato che porta il nome di Divine Connection. Spieghiamo come nasce e in che cosa consiste. Sì, Divine Connection è un progetto veramente molto grande, molto bello, che è arrivato in un momento della mia vita in cui stavo aspettando che succedesse qualcosa. E in un momento proprio in cui mi trovavo in meditazione, le mie guide spirituali mi hanno proprio dato queste informazioni mi hanno detto che cosa ne dovevo fare e hanno iniziato ad arrivare una serie di informazioni che io ovviamente ho messo come la buona scettica perché comunque stranamente con tutto quello che faccio sono una grande scettica in pratica su di me e poi su un nucleo ristretto di persone e ho visto che questo metodo era veramente sensazionale era qualcosa che aspettavo da tutta la vita io ho fatto un sacco di studio, ho fatto centinaia di corsi in, in tutte le parti del mondo Eppure tutto ciò che ho studiato, bello, interessante, meraviglioso, ma non mi permetteva di aiutare le persone così come volevo, ossia in modo semplice, in modo da renderle... Veramente indipendenti perché mm, ovviamente è bello creare un'indipendenza nelle persone certo. Altrimenti di che cosa stiamo parlando Se vogliamo veramente aiutare le persone le dobbiamo aiutare a diventare indipendenti E questo metodo proprio mi ha dato la risposta Perché io vedevo che con questo metodo le persone riuscivano ad arrivare In uno stato di connessione molto profonda con se stesse In uno stato di verità, in uno stato di benessere In massimo quando io guidavo la meditazione 8 minuti Ed è una cosa Aspita. incredibile Insomma sì, il sì. sogno di ognuno di noi forse, ma come funziona in realtà il metodo? Quindi eh, è possibile magari dopo un certo periodo insomma, che si partecipa al progetto riuscire ad arrivare in quello stato in meno di otto minuti? Sì, sì, sì, ci sono persone che eh, lo praticano da un po' di tempo, ma anche solo persone che eh, magari fanno qualche corso intensivo in cui magari in una mezza giornata arrivano a praticare questo metodo e a entrare in questo stato in pochi secondi. Ovviamente Aspita. si tratta di praticare e questo stato che cosa permette però perché ovviamente abbiamo detto che questo stato ci permette di entrare in contatto con noi stessi profondamente con uno stato che noi chiamiamo lo stato divino dove esiste solo la verità, dove c'è il silenzio mentale dove ci sono tutta una serie di cose che tanti monaci ci mettono magari vent'anni a raggiungere ok e questo stato permette proprio alle persone di liberarsi da tutta una serie di blocchi, limiti, paure ma proprio stati d'ansia incredibili mi è capitato con una persona che è venuta a fare un corso intensivo a Malaga eh, che è entrata in stato di panico sulla cabinovia. Mi ha detto, ah. Ok, ho un attacco di panico. Ho detto: Benissimo, benissimo. Ho detto adesso hai l'opportunità di mettere in pratica il metodo che hai imparato questa mattina da sola. Io sappi che tra cinque minuti mi metterò a saltare in cabina. Ho detto, davvero lo fai, Patrizia, Faccio, mi conosci quindi sai benissimo che io lo farò. E Lei mi ha detto: Ok, mi metto lì e lavoro. Ha lavorato dopo 3-4 minuti. Ha detto Patrizia, perché mi sono poi messa a saltare in cabina ah, ovviamente, lei fatto sì, sì l'ho fatto, promessa. mantengo le promesse, sì. E lei ha detto Patrizia, guarda, sono molto tranquilla. Ho ancora qualcosa, ma sono molto tranquilla. E quindi ha funzionato. Insomma. Assolutamente sì. il live successivo. Live è un, è un sì. corso che noi facciamo circa una volta all'anno dove incontriamo tutte le persone che seguono la Divine Connection. Ha detto che si vuole buttare dal, col paracadute. Meraviglioso, ragazzi! Sì, quindi sì, sono davvero, sì. Anche perché poi, quando uno si libera del blocco della paura, in realtà scopre che dietro c'è un grande desiderio, magari di fare esperienza, proprio di per esempio in questo caso dell'altezza. Del volo, no sì. eh, però magari di esperienze che ci spaventano, ma che segretamente ci attirano in assolutamente. Realtà. assolutamente, anche perché ogni, ogni ombra che noi abbiamo, e tutti noi abbiamo tante ombre. Si nasconde una grande risorsa che non conosciamo esatto. ancora. Mm. esatto quindi intanto io vi invito a visitare il loro sito divineconnection.one il loro sito esiste anche un um, gruppo facebook importantissimo che si chiama divine connection ma quello che è importante dire è che questo, questo metodo questa tecnica poi rimane come strumento nel tempo assolutamente sì perché infatti ci sono tante persone che hanno proprio cambiato la loro vita e non esagero perché se entrate nel, nel gruppo le vedete le potete incontrare anche perché il gruppo è un gruppo molto attivo che ha permesso a tantissime persone di proprio confrontarsi, di fare domande sul, sul metodo che poi trovate anche nel libro. E, mh, esatto, perché poi eh, tu hai scritto anche un libro, no? tra l'altro eh, meraviglioso nel senso che all'interno del libro mh, trovate anche contenuti audio, eh, trovate davvero un metodo, ma come posso dire, esposto anche graficamente in maniera molto chiara. Sì, allora il metodo... All'interno del libro c'è cioè, completamente, questo libro è stato atteso tantissimo e le persone quando è uscito l'hanno scaricato a mezzanotte, è mm -hmm. diventato best seller nel giro di poche ore su Amazon e, e all'interno c'è proprio il metodo chiaramente spiegato. Ovviamente poi chi vuole approfondire all'interno del gruppo ci sono tutta una serie di possibilità di chiedere proprio aiuto alle persone, chiedere chiarimenti. Nel libro inoltre c'è la possibilità di accedere a un'area riservata, gratuita, dove avete l'audiolibro per i pigri. Esatto. Ecco, ci sono tutta una serie di meditazioni anche registrati a livello audio, ci sono una serie di video di approfondimento e anche delle schede di approfondimento, quindi c'è veramente un mare di roba. Quindi già col libro una persona potrebbe veramente fare il salto di esatto. qualità. Esatto, e poi comunque ricordo che il libro è qualcosa che vi rimane, quindi anche una referenza quando ne avete bisogno, quando avete bisogno di un chiarimento e soprattutto è un primo passo verso una volontà di cambiamento. Sì, no? sì. Quindi insomma è un ottimo segno. Il libro dove lo troviamo Patrizia? Il libro lo trovate su Amazon su Amazon lo trovate e poi ci sono alcune librerie le trovate all'interno del sito eh, però insomma se andate su Amazon lo trovate tranquillamente e vedete anche che ci sono un sacco di recensioni bellissime perché ci sono delle persone veramente che già solo leggendo il libro hanno veramente cambiato la loro vita. Eh, ma, ma immagino infatti c'è una storia meravigliosa dietro ai, a questo progetto ma anche ad altri tuoi progetti io so però ehm, quello che è importante dire è che anche il gruppo Facebook è una realtà importantissima anche perché i social servono proprio a questo secondo me anche a condividere un po' esperienze, storie e devo dire che sul tuo gruppo Facebook insomma di storie incredibili ce ne sono parecchie. Sì ce ne sono tantissime, intanto ci sono un sacco di persone che non avevano il profilo Facebook e l'hanno creato ah, solo per entrare nel gruppo, quindi beh, già questa è una cosa bellissima. Ragazzi. Ci sono tante persone che hanno trovato le amicizie della, della vita all'interno del gruppo e un grandissimo supporto, ci sono anche persone che hanno avuto malattie importanti o problemi importanti che all'interno del gruppo hanno trovato la possibilità proprio di incontrare delle persone che gli davano supporto oltre che un metodo che è semplicissimo che potete applicare autonomamente e che veramente vi può cambiare la vita ovviamente solo se lo applicate perché se, se tenete esatto. il libro sul comodino non basta e beh ovvio insomma. anche se è una buona vibrazione non basta dovete leggerlo impararlo utilizzarlo e fare un'esperienza soprattutto anche sì. perché è così che si impara secondo sì. me ecco intanto io ricordo eh, la mail a cui potete contattare Patrizia in focchiocciola divineconnection.one il sito è proprio divineconnection.one mentre il profilo facebook assolutamente da seguire è divine connection io so che tu organizzi diversi eventi no? sì. eh, legati proprio a divine connection e anche al gruppo facebook perché ormai è una vera e propria community sì. ma ehm, le date vengono sempre aggiornate giusto? sì ci sono chi partecipa al gruppo viene assolutamente <ride> avvisato di quello che andiamo a fare perché comunque, eh, anzi molto spesso mi dicono ma il prossimo live quando lo facciamo, esatto. infatti vorrebbero che noi ne facessimo uno ogni tre mesi ma il nostro team, che abbiamo un team ovviamente che... che che fa tantissimo del lavoro perché tutto da sola non ce la farei eh, io faccio diciamo il frontman esatto, ti mandano in avanti sì, mi mandano in avanti poi c'è tutto il team che organizza, che segue le persone eccetera eccetera, ma il nostro team al momento non ci permette ancora di fare 20 eventi di questo livello ecco ogni però anno. intanto quello che va detto è che se si iscrivono al sito possono insomma um, essere aggiunti alla mailing list, sì, giusto? Sì, assolutamente infatti al, um, all'indirizzo all del sito di connection.one, voi vi lasciate la mail intanto... Mm, si tratta proprio di ricevere anche dei contenuti perché noi all'interno del gruppo noi mettiamo tantissimi contenuti, c'è la diretta tutti i lunedì che non te l'avevo ah. detto. Tutti i lunedì noi facciamo una diretta che può durare dai 45 minuti alle due ore dove facciamo un lavoro intenso proprio per rilasciare tutta una serie Fantastico. di problemi, andiamo a discutere su tutta una serie di tematiche che sono importanti per le persone, per stare meglio, per il loro benessere, per il loro miglioramento. E poi ci sono tutta una serie di video, dirette, informazioni. Ma c'è veramente di tutto <ride> Quindi insomma ne vale davvero la pena ragazzi Io credo che uh, possa essere davvero un primo passo Verso una qualità di vita migliore Soprattutto verso una consapevolezza insomma, sì. uh, più reale di quello che siete E soprattutto del grande potenziale che ognuno di noi ha Sì anche perché comunque guarda ehm, Noi siamo molto diretti Io sono molto diretta quando le persone mi chiedono le cose E visto che ehm, abbiamo... C'è sicuramente tanta esperienza e ho delle guide che mi danno tante informazioni che aiutano possono aiut con cui posso aiutare le persone. Andiamo direttamente al punto e le persone se seguono queste indicazioni veramente fanno uno shift. Ci sono veramente delle persone che hanno dato una svolta completa, ci sono dei mariti che, le, le mogli magari sono venuti ai nostri corsi, che hanno cambiato la loro esistenza, ci adorano proprio perché li abbiamo aiutati a migliorare anche la loro vita, certo, la, loro vita la, vita la qualità copia, del qualità. loro corso quotidianità esatto. e questo è importantissimo io intanto Patrizia ti ringrazio per essere stata con noi averci portato tutta la tua energia positiva ai microfoni di live social e se vuoi salutare qualcuno questo è il momento per farlo Beh, sicuramente saluto tutti voi che siete presenti io vi posso solo dare un augurio un augurio è quello di ricordarvi che voi siete importanti le persone più importanti della vostra vita e curando voi stessi prendendovi cura di voi stessi voi potete veramente cambiare le cose, questo è possibile. Grazie mille e buona serata. Live Social.